La specie umana non ha una stagione riproduttiva, a differenza di molti altri animali. Le nascite sono perciò distribuite nell'arco di tutto l'anno. Gli individui sono monogami, eh, tendenzialmente, ma questa è un'altra storia. Applausi a del compleanno Da quante persone deve essere composto un gruppo? Affinché ci sia una probabilità del 50% Che due componenti di esso compiano gli anni lo stesso giorno Suggerimento, trascura gli anni di Zestilin Agnese, siamo i tuoi due neuroni migliori Beh, siamo gli unici, ti aiutiamo noi a risolvere il problema Sì sì, noi arabi, noi fondatori di matematica Dai zitto, dobbiamo risolvere il problema, abbiamo poco tempo Dai, basta fare gli armi che non lo siamo, e non siamo neanche ricchi. La probabilità classifica gli eventi considerati da impossibili a certi, calcolando il rapporto tra i cosiddetti casi favorevoli e possibili, un numero compreso tra 0 e 1. Più il rapporto è vicino a 1, più è probabile che si verifichi il fenomeno. Al contrario, più si avvicina a 0 e meno è probabile. Gli ambiti di applicazione della probabilità sono molti, come la statistica, la genetica, la fisica quantistica, e vabbè. Parlando di fisica quantistica, dovrebbe venirti in mente un certo Werner Heisenberg, giusto? Volevo calcolare la quantità di moto e la posizione di un elettrone. Però mi sono accorto che più mi avvicinavo a trovarne una, più mi allontanavo dall'altra. Perciò ho calcolato la probabilità che l'elettrone si trovasse in una data posizione. Ma ora risolviamo questo problema. Ovviamente dobbiamo considerare che gli esseri umani si riproducono in modo equilibrato nell'arco di tutto l'anno. La specie umana non ha una stagione riproduttiva, a differenza di molti altri animali. Le nascite sono perciò distribuite nell'arco di tutto l'anno. Per calcolare la probabilità che almeno due persone in un gruppo compiano gli anni lo stesso giorno, calcoliamo la probabilità che ciò non accada. Per farlo poniamo che una persona del gruppo compia gli anni in un giorno X. La probabilità che un altro membro non compia gli anni lo stesso giorno è di 364 su 365, casi favorevoli tutti i giorni tranne il giorno X su casi possibili tutti i giorni dell'anno. Analogamente, la terza persona considerata avrà una probabilità di 363 su 365, di non compiere gli anni lo stesso giorno degli altri due. Continuiamo così con tutti i membri del gruppo. Moltiplichiamo quindi tutti gli elementi calcolati in precedenza. Mm, e perché? Allora, pensavo ad da un dado e una moneta. Poi che esca testa e contemporaneamente numero 5. La probabilità che esca testa è un mezzo, ok? Mentre la probabilità che esca 5 okay. sul dado è un sesto. E fin qua, easy. La probabilità di ottenere entrambi corrisponde in pratica alla probabilità che esca 5 sul dopo che sarà moneta si è già uscita a testa e quindi dopo aver già escluso la metà degli eventi possibili. Quindi un sesto, cioè la probabilità che esca 5, va moltiplicata anche per un mezzo. Ehi! Ehi voi! Sì, dico proprio voi! Volete diminuire le vostre probabilità di avere figli indesiderati? Malattie venere? Usate anche voi PEDREX! Attenzione, può provocare effetti indesiderati anche gravi. Leggete attentamente il foglio illustrativo. Tenere fuori la portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco asciutto. Gli eventuali figli non saranno mantenuti economicamente dall'azienda produttrice. Decliniamo a voi tutte le responsabilità giusto noi. Tornando al problema, moltiplicando tra loro le varie frazioni, otterremo questa formula. Che sviluppata corrisponde a questa. Con P piccolo uguale numero di persone del gruppo. 364 fattoriale su 365 meno p fattoriale è il numeratore della formula precedente, mentre 365 alla p-1 è il prodotto di tutti i componenti del denominatore. Questo rapporto sarà sicuramente compreso fra 0 e 1, come avevamo detto all'inizio, ma non dimentichiamo che questa è la forma per calcolare la probabilità che nessun compleanno cada lo stesso giorno. Quindi, per ottenere la formula della probabilità dell'evento contrario, cioè che almeno due persone compiano gli anni lo stesso giorno, Basta sottrarre a 1 il rapporto precedente. Ora, visto che non sappiamo ricavare la formula inversa, dobbiamo andare un po' tentativi. Con quante persone vuoi provare, Agnese? Non saprei, la metà di 365? No, fidati, sono di meno, molte di meno. 100? No, ancora di meno. Non lo so, dai, ditemelo voi. E eh, va bene, sono 23. Sostituiamo P uguale 23 e svolgiamo il calcolo. 0,5072972343 Appena sopra il 50%, visto? E se provi con 22 è meno del 50% Ma non abbiamo il tempo ora, quindi fidati che è giusto Allora hai capito o no? Sì ho capito, ma mi sembra strano che bastino solo 23 persone Sì lo so che è strano, ma intuito umano spesso inganna E non ci mostra al mondo com'è realmente Ah ok, ma un'ultima cosa Voi siete arabi o no? Non ti preoccupare di questo! Vai a far verifica che ti rimane poco tempo! Ok! Ok ragazzi, è ora di insegnare. 5 minuti, no, non ho ancora scritto! niente. Ma, ma è vuoto! esposto e dimostrato il paradosso del compleanno, possiamo affermare che, se i nostri due o tre amici qua dietro avessero un sostanzioso numero di figli, facciamo 23, eh, avrebbero il 50% di possibilità di poter festeggiare un solo compleanno per almeno due di loro. Ma se ancora non ne foste convinti, verifichiamolo sperimentalmente, grazie all'indagine condotta a Sondrio dalla nostra truppa di esperti. Posso sapere il giorno in cui siete nati? Sì, io il 9 6. Il giorno 6? No. Eh, il sì. mese 8. 14 dicembre. Grazie mille. 7 vai, di vai. gennaio 1959. Grazie mille. 5 dicembre 1965. 13 agosto, 76. 4 aprile. 18, 6, 98. Vai. Buongiorno, in che giorno è nato? 27 giugno. Ciao, puoi dirmi il di giorno in cui sei nato? 26 aprile. Ciao, per dirmi il giorno del tuo compleanno? No, sì va bene, ci ho ripensato, 9 agosto. Grazie. 12 maggio. Eh, 3 gennaio. 8 maggio. 29 ottobre 2002. 16 gennaio 2002. 8 giugno 1996 5 aprile 1995 30 aprile Ciao. 14 agosto Ciao. posso chiederti quando sei nata? Sì, il 17 giugno 2004 10 agosto 2004 mille 29 giugno 15 maggio 27 febbraio 6 gennaio okay. 21 giugno 1933 3 febbraio 1967 Salve, quando siete nati? il 28 giugno del 1952. 28 aprile. Allora, 18 luglio 1946. Il 23 luglio. C'è un po' di ruggero in nata? 5 febbraio. Io il 23 novembre. Alve, quando siete nate? 24 marzo. Io 24 novembre. 9 febbraio 2003. 21 giugno 2003. Allora, io sono nato il 25 gennaio del 1947. 13 giugno 1947 2 giugno 15 maggio 24 marzo 20 dicembre 16 maggio 13 giugno Come volevamo dimostrare, nel primo gruppo non abbiamo trovato nessuna persona nata lo stesso giorno di un'altra mentre nel secondo gruppo abbiamo trovato ben 4 coppie con una probabilità del 50% in un gruppo di 23 persone Almeno due hanno la possibilità di festeggiare assieme il proprio compleanno e quindi di fare una grande festa. Noi siamo stati molto fortunati e abbiamo trovato otto persone con A2A2 la stessa data di nascita. La probabilità ha sempre successo!